la marijuana in cui ti vado a parlare allora innanzitutto il mercato della marijuana poi eh, del passive income del crowdfunding dei vari ti parlo dei vari mh, delle varie realtà eh, che esistono e poi ti parlo della mia esperienza perché sono interessato a questo e ti faccio vedere un po ehm, ti faccio vedere un po' la, il, il test che sto facendo di eh, una particolare mh, piattaforma che è quella che reputo più eh, matura al momento mh, e, che, e poi ti spiego tutte le motivazioni per cui sto iniziando a, a testarla eccetera Parliamo di Juicy Fields, ok? Allora, il mercato della marijuana eh, Il mercato della marijuana è un mercato molto vivace Fino eh, bisogna dire che fino a poco tempo fa c'era um, ci siamo ancora dentro alla, al proibizionismo però siamo in un momento di svolta in un momento in cui eh, per varie ragioni, vuoi economiche, vuoi di crisi sociali eccetera eh, sì, la marijuana diventa un, un modo un, una materia prima da sfruttare anche perché gli usi che se ne possono fare sono infiniti da quello ludico che è la base che tanti lo, lo demonizzano questo uso ludico però è un uso che comunque permette alla pianta di di essere prodotta di, di, di, di è un uso che comunque la rende presente nella, nella, nella società anche perché è una pianta antichissima di, di antica di, di usi ancestrali di cui appunto ho, fatto, ho scritto un articolo e ti metto nel nel, nella descrizione quindi parlavamo degli usi che se ne possono fare da quello ludico a quello medico eh, ci sono tanti gli studi in materia diciamo non sono adesso è una moda la marijuana ma io penso che io, ma tante voci importanti sostengono appunto che, la, che sia prossima la, adesso essere una moda come dicevo, ma nei prossimi, nel prossimo secolo, da qui a 50 anni, penso che diventi deve diventare di uso comune. Gli Usi la usa, viene usata per le malattie diciamo, in campo oncologico, per i trattamenti della chemioterapia, per molte, per molte situazioni psico, psico, psichiatriche, psicologiche, per l'epilessia, per i problemi di insonnia, per le situazioni che implicano vomito, e, e rigetto situazioni gastrointestinali particolari per la slala la uso eccetera ma non entriamo in questo in questo discorso di di questo no questo incipit per dirti che comunque parliamo di cose importanti poi c'è di un mercato importante poi c'è la parte della la parte industriale eccetera quindi questo per dirti che, che è un mercato cioè, in, espansio, in espansione in, in esplosione direi il passive income passive income che cos'è passive income è tutti in, in, nel mondo di oggi dove, dove regna internet pensiamo a YouTube, dove tu metti un video e per esempio, o di un corso, fai un corso, lo metti su internet, eh, hai fatto un lavoro per crearlo perché ti sei creato le conoscenze e poi l'hai hai condivise. Poi, se poi, sì, è un prodotto di qualità nel tempo vai a generare va a generare profitti i profitti vengono generati senza in modo passivo poi però passivo non è che stai lì sull'amaca a fare nulla cioè lo devi promuovere, promuovere eccetera quindi adesso mh, ci stanno tutte queste cose del bitcoin eccetera pure lì passivo eh no, devi comprare e vendere in continuazione. Devi essere aggiornato, insomma, e poi ti devi prendere dei rischi. Inoltre, ti prendi i rischi devi stare lì sul pezzo, quindi è un modo di dire passivo. Crowdfunding: Crowdfunding è... parliamo di piattaforme di... in cui il. Piattaforme in cui c'è un, un intermediario, nel caso ci sono vari casi, ci sono casi in cui l'intermediario è anche il, il produttore de, de, della marijuana e come per esempio Canner Grower, ce, sta, ce ne stanno altre, sempre, però tutte sulla CBD più che altro in cui appunto vendono questa pianta e in modo virtuale la, la fanno crescere anche nel grower no perché c'è anche delle telecamere e tutto quanto e, cioè, vabbè, quindi la fanno crescere cresce tutto quanto fino ad arrivare al momento del raccolto e de alla vendita quindi tutti più o meno promettono dei ritorni interessanti che più chi meno diciamo che grower chiede un investimento importante però da un sacco di informazioni poi c'è My First Plant che è, ha dei ritorni interessanti però io per esempio l'ho contattato e niente non ti rispondono quindi eh, vai a e poi non, non, non li vedi insomma vai sul gruppo Telegram e poca interazione, poca roba, c'è quest'altro MindX, My, BioMindX, che boh, non è che mi dà tanta pure questi l'ho contattato e niente, nessuna risposta e... Questo qua BioMindX, vi dicevo, poi abbiamo questo qua Canner Grower però vedi sono tutti comunque se ne vendono, capito? Sono degli store online mentre.. Mentre quella. quella importante è Juicy Field. Che è... Comunque io l'ho visti, visto, frequentano le fiere, hanno una esposizione maggiore, comunque mandi una mail ti rispondono, il, pro, eh, il progetto mh. insomma ci sono tanti dettagli. Le recensioni comunque sono positive, vai, positive, vai sul, sul canale Telegram, c'è. Cioè... Cioè, cioè, è vivace e comunque comunque ripeto questo è un mercato è un momento di boom poi può essere pure che tra qualche anno cambiano magari abbassano i profitti abbassano le percentuali insomma può essere che cambia qualcosa però penso che da qui a 5 anni finché il mercato non diventi Totalmente legale, eh, eh, eh, cerchino di, di cercano fondi, cerchino supporto. È eh, eh, da verificare, eh, è da verificare poi. Che, tutte, tutte, tutte queste situazioni. Comunque, il SEO, tutti i, i proprietari. Io ho sentito parlare ci sono video ci sono video sul, sul web e comunque sembra che siano persone comunque conosciute e tutto quanto poi ci sono anche se vai su internet ci sono dei diciamo eh, articoli di, che parlano di scam, eccetera, tutte comunque roba tedesca tutti i tutti, tutti, tutti, tutti siti che comunque o comunque persone che, che lavorano, che fanno, promuovono bitcoin, cose, cose alternative quindi insomma diciamo che sono eter e... si commentano da soli quindi perché in questo momento io, io mi sono mi sono registrato io e ho, e ho ho comprato le mie prime piantine sono cinque piante praticamente adesso appena fa da poco eccole qua sono queste sono le juicy flash 3 ce ne stanno due che stanno praticamente al 7% sono passati quattro giorni stanno in ehm facendo le radici dovrebbero averle piantate per davvero da qualcuno dei loro partner loro, loro hanno partner in tutto, in tutto in tutto il mondo soprattutto sudafrica poi colombia portogallo qualcosa e svizzera queste tre stanno appena sono, ancora devono essere avviate Comunque, qui tu puoi comprare praticamente. Ci stanno varie varietà. varietà. C'è la Juicy Flash che è l'entry level, la paghi 50, che promettono un ricotorno da 68 a 83. Quindi, devi i 50, più 20-30 euro, insomma. Poi c'è la Juicy Mix le altre sono tutte da 2000 questa metti 2000 eh, e danno 300 300 300 e 400 capito il rinnovo dell'impianto significa che questo discorso va avanti per 3 anni e hai 4 raccolti l'anno qua da 3 400 euro poi quest'altra da 2000 da 50 il ricavo per accorto sono dai 500, 500 ai 750. L'impianto dura per 4 anni. Poi devi, la devi ricomprare. Però a quel punto tu hai, hai, hai generato profitti. I, I profitti tu li, li rimetti. Capito? quindi comunque ti danno... non è che ti... ti non è un legame a, a vita capito? si va avanti a vista questa è quella più... Renta, ehm, che ti dà più rendimento eh, la As eh, che ti dà due raccolti l'anno tra i 900 e i 1200 e l'impianto si rinnova in cinque anni quindi adesso ho iniziato questo discorso ehm, ti farò altri video, ti farò prossimamente in cui ti vado a raccontare come si evolve la questione. Comunque c'è cioè, il rischio, sicuramente c'è il rischio. Però dal mio punto di, dal mio punto di vista è, è qualcosa che sento perché, perché comunque... Ho avuto in famiglia una, una mamma che non è stata adesso, che ci ha lasciato e che non è stata bene, ha avuto situazioni, situazioni in cui ha dovuto prendere medicinali però tutte roba, altre roba che boh, a mio avviso uh, più che aiutarla l'ha danneggiata e non so se la marijuana era la, la soluzione. Oh, sicuramente roba naturale eh, ma comunque l'atteggiamento l'atteggiamento che non è giusto nei confronti di questa pianta è per questo che, che spo, so, mi, sto, mi sto buttando qua su questo cioè sto navigando mi sto se, se, se, adesso sto, ho messo questi, sto iniziando con queste 5 piante vediamo come va però ripeto è una, un argomento che mi interessa e che sento mio e che mi, è una causa che mi sento di sposare è per questo che, che, mi, che rischio rischio rischio sono disposto a rischiare denaro perché comunque eh, è un rischio che, che, che è, uno, è un rischio, è uno sforzo che condivido insieme all'azienda questa azienda quindi per il momento adesso poi ti racconterò come evolvono ti, far, ti andrò fra, fra un po' fra qualche tempo ti, faccio, ti vado a far vedere un po' come evolve tutta la situazione in descrizione ti lascio un po' di articoli tutte le, le fonti che io qui sono andato per, come al solito, appunto, qui sono andato per attingere un po' di informazioni ti lascio pure un link, il link al, alla piattaforma, alle varie piattaforme e così ti fai un'idea anche tu e così eventualmente ti registri Inizi a navigare, a vedere, certo prima di, di, di, di mettere di, di comprarti la piantina, magari di, di, di cerchi un po' in giro. Puoi chiedermi tutte le informazioni che vuoi, a disposizione sono. Comunque in rete c'è tanto materiale, trovi, sicuramente molto di più su Juicy Field che sulle altre piattaforme. Quindi ti saluto. Lascia like e tutto, tutto quello che ritieni ti opportuno. Alla prossima, piri